Bentornati signori, oggi metteremo a paragone tre Ford: Ford Focus RS, Ford Focus ST e Ford Fiesta ST200. Tutte a trazione anteriore e cambio manuale. Le tre auto verranno giudicate in base a 5 parametri: rapporto peso-potenza, feeling di guida che include prestazioni e handling, suono, aspetto estetico e prezzo. Questo video è sponsorizzato dalla. Simoni Racing, i ragazzi proprietari delle autovetture hanno già acquistato dei componenti per le loro auto Qui sotto in descrizione troverai il sito www.simoneracing.com. Clicca e se vuoi comprare qualcosa utilizza il mio codice sconto ODP15 Mi raccomando commentate qui sotto fatemi sapere quali tra queste tre Ford è la vostra preferita e perché Buona visione Più leggera, più potente è l'obiettivo per gli amanti delle vetture sportive prendiamo un rapporto peso-potenza intorno ai 10 kg cavallo equivale a dire auto che hanno 100 cavalli ogni 1000 kg di peso solo a titolo informativo vetture sportive come Ferrari o Lamborghini hanno un valore medio pari a 3,5 kg cavalli per decidere se è meglio un'auto potente o un'auto leggera basta focalizzarsi sul rapporto peso-potenza Come si dice, se sei potente vai veloce sul dritto se sei leggero vai veloce ovunque ma da cosa dipende? dal rapporto peso-potenza Cominciamo con lei la fiesta st 200 mk7 del 2016 ha un peso in ordine di marcia di 1163 kg cosa si intende per peso in ordine di marcia? si intende il peso vuoto del veicolo aggiungendo i liquidi e anche una zavorra che si riferisca al peso medio di un guidatore che è stato espresso in 75 kg il rapporto peso potenza della fiesta equivale a 5.4 kg cavalli ovvero 183.8 cavalli per tonnellata la fiesta... Questa di serie ha un motore 164 4 cilindri turbo-benzina con 200 cavalli e 290 Nm di coppia. Abbiamo perso un po' di, di peso, sì, certo. coupé più piccola, certo. più leggera, secondo me, e non lo voglio ancora dire, potrebbe essere il Cocktail perfetto. Diversa la questione per la Focus RS MK2, anno 2010, motore 2,5 litri, 5 cilindri in linea, trazione anteriore con quaif di serie. 1.467 kg in ordine di marcia, 305 cavalli da libretto e 440 Nm di coppia accelera da 0 a 100 in 5,9 secondi e ha un rapporto peso-potenza di 4,8 chilo questi sono i dati di casa madre ma Johnny il proprietario della RS ci ha messo le mani e questa versione qui è un bel po' più pepata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 Siamo arrivati alla Ford Focus ST, anno 2017, motore 2 litri, 4 cilindri turbo EcoBoost da 250 cavalli, peso in ordine di marcia 1437 kg, autobloccante meccanico Wavetrack non di serie, rapporto peso-potenza 6.3 kg, da originale, perché anche questa, come la Fiesta ST200 e la Ford Focus RS, è stata elaborata dal proprietario. Garret 2867R Generazione 2 su cuscinetti a sfera È una bella bella signor turbina sì. Ovviamente siamo partiti prima da originale con lo Stage 2 vicino ai 300 cavalli classico Quello dove si fermano un po' tutti Quanti mm -hmm. Poi da lì siamo andati con lo Stage 3 Con una base di una turbina Una GTX 2867R Generazione 2 su cuscinetti e poi da lì eh, siamo andati con le piccole rifiniture scarico da 76, scatto completo perché in precedenza c'era 200 celle adesso ovviamente per avere una erogazione più forte l'abbiamo dovuto eliminare l aspirazione completa, bobine modificate, candele modificate radiatore dell'olio, intercooler completo poi c'è stata una voglia una possibilità di superarsi perché i cavalli sono come la droga ma a te non ti bastano, cioè, mai? Non ti bastano mai ovviamente sull'anteriore si dice ma come fai a scaricare come fai a scaricarli Mi poi hai messo a terra sembra di stare sui binari Sì! poi eh. c'è sempre quel mito da sfatare un po' l'anteriore l'anteriore l'anteriore raga Ve lo dice Matteo come va un anteriore messo giù bene. Eh ragazzi, va forte. Anche in salita va forte. C'è sì. un pizzico di turbolag, ma proprio un cicinino, appena appena. Sì, quello sì, ovvio, perché comunque eravamo consapevoli di questa cosa. Comunque la turbina è importante, Matteo. Quindi. Eh. Devi avere quel giusto compromesso e quindi i giri un po' sotto l'abbiamo persa. Con la sua stock ovviamente era molto più pronta, okay. ma 5-5 moriva ah. completamente. E qua invece abbiamo spalmato un range di giri, ecco dai. 4.000 che in piena coppia, fino ai 6.500 è un continuo tirare. Dai, un po' il turbo lag da ignorante, un po' che a scuola, dai. A me piace sinceramente, eh, anche me spinge ovvio. più in alto, ovvio. Oggi le macchine sono impostate un po' più sulla risposta brutta sotto, che è anche una cosa buona, eh. Madonna, La macchina. come va con questo turbo. Sono non più sfruttabili so i turbo di oggi, però...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 peso-potenza fa davvero la differenza perché un 1.6 che va così con questa colonna sonora poi eh, spinge è pronta subito, sì. subito. non c'è neanche bisogno di scalare una marcia perché lei ce la fa come coppia anche in terza Ti allora, fa venire la pelle d'oca Ti guarda, fa venire la pelle d'oca Qui c'è quel rapporto peso-potenza che piace a me E si guida bene Perché Questa la butti in curva Si muove dietro ma non sotto sterza Che t'avevo detto? Siamo a buon punto, abbiamo analizzato il rapporto peso-potenza di tutte e tre le Ford originali, il feeling di guida che racchiude prestazioni ad handling, abbiamo sentito il loro suono e abbiamo visto il loro aspetto estetico. E prima delle conclusioni finali vediamo il loro prezzo al lancio e il loro valore attuale, orientativo ovviamente. E mettimi un like a questo video, ti piace l'idea del paragone? Fammi sapere qual è la tua preferita tra queste tre Ford e perché, Voglio sapere il perché simoniracing.com qui sotto in descrizione clicca, utilizza il mio codice sconto nel caso volessi arricchire, abbellire, modificare, pimpare con componenti tuning la tua auto molto bene, signori la Ford Focus RS del 2010 aveva un prezzo al lancio di 35.000 euro oggi si trovano intorno ai 23 24000 -24 Mentre la Ford Fiesta ST200, anno 2016, aveva un prezzo al lancio di 25.000 euro e oggi si trova intorno ai 18 euro. La Ford Focus ST, anno 2017, prezzo al lancio 37.000 Oggi le trovi dai 18 ai 24 euro Senza ombra di dubbio tre auto bellissime Una più divertente dell'altra da guidare Qui sotto nei commenti non dimenticare di farmi sapere qual è la tua preferita E perché abbiamo visto il prezzo al lancio Quanto valgono oggi Quindi secondo voi è un buon acquisto una di queste tre Ford? Bene aspetto la vostra Lasciatemi un like e non dimenticate se ancora non l'avete fatto Di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella